Qualche giorno fa Andrea è venuto a casa mia per aprire una scatola, una scatola di un marchio assolutamente italiano che si chiama UYN eh, di Asola tra l'altro di, di Mantova. Vediamo cosa ha detto, facciamo una recensione doppia a distanza di un mese e penso che questi prodotti siano davvero fantastici. Tra l'altro brand presente alle principali maratone europee sarà a Parigi ma anche a Milano ed è stato pure. Al, alla maratona di roma e questi prodotti saranno presentati anche ad Amburgo. è un'azienda assolutamente innovativa vediamo cosa ha fatto andrea quando ha aperto questi prodotti andrea ti tiro un pacco di un materiale innovativo poi questo entrerà nella recensione completa dimmi cosa ne pensi e poi e poi vediamo aspetta sono distratto vai uh. No, questa non ce la farò mai ad aprirla. Stai già contando? Ah poi questa roba qua si, si mette sotto le unghie non hai idea che dolore. Però sono nettamente migliorato rispetto ai tempi ad aprire i pacchi. Eh. Fatto. Assolutamente, di sicuro sei, sei. al meglio. Sei il meglio. Duc, coltellino svizzero. Ah! Non ce la faccio. Cioè questa l'ho dovuta scardinale, non c'era un... no problem. Allora, eh, Max, marca di lateti, prego, vai. UXLN, cosa contiene questo pacco? Allora, un paio di calze, mezza lunghezza. Sì, sei ormai come quelle dei ciclisti. In realtà queste calze che si chiamano Runners One hanno davvero una caratteristica particolare perché... Tutte le calze normalmente utilizzate sono senza polsino, ossia hanno nella parte superiore le calze normali una struttura tale per cui eh, una banda elastica con la quale si fa in modo che la calza non scivoli giù. Per la prima volta UIN ha creato questa Run S1 che invece non ha eh, il polsino, non ha la banda elastica, nonostante ciò la calza in effetti resta ben salda al, alla gamba, al piede del, del podista amatore io l'ho provato in pista correndo anche abbastanza forte comunque sicuramente dimostra questo prodotto di essere particolarmente efficace soprattutto per tutti coloro i quali non volessero avere una calza a compressione, calza con pressione che ad alcuni piace mentre altri non piace ad ogni modo questa calza sta perfettamente incollata alla caviglia senza appunto avere il polsino la cosa veramente eccezionale è che comunque questa tecnologia che si chiama Zero Cuff consente in effetti di eh, non avere dopo l'esercizio nessun senso di problema e di soffocamento alla gamba stessa perché proprio non c'è nessun elemento elastico che costringe e limita la circolazione del sangue studiata dal centro di ricerca di Verona sport montagne e salute direi che eh, è promossa a pieni voti ovviamente la consiglio a chi volesse fare sport a tutti i livelli Andrea poi ha aperto anche il secondo pacco che in realtà era quello più eh, importante della collezione, vediamo come si è comportato nell'apertura, poi vi racconto fondamentalmente di cosa si tratta. Uh, pantaloncini? Sono i primi pantaloncini al mondo senza cuciture. Posso aprirteli? Puoi aprire. Li stavo già aprendo per di più. Mazzate, questi, questi me li devo mettere per dimagrire io cos'è? size L? mi quindi vuol dire che sono molto... quindi sono per te! elasticazzati? no ma questa è una L da bambino, vabbè sono curioso di vederla e invece poi c'è anche pure la maglietta potrebbe essere che esploda maglietta mi sembra più confortevole, vediamo no questa ti va assolutamente bene Cosa vorresti dire? Guarda che i pantaloni si stanno. Anche la maglietta bella elasticazzata. Mi sembra relativamente leggera anche da utilizzare adesso che in questo periodo. Questa mezza stagione che non sai mai cosa metterti, che se esci con la felpona muori e se metti sulla maglietta di che corte, muori lo stesso dal freddo. Eh, mettersi sotto questa qua e una maglietta maniche lunghe ti salva la vita perché ehm, non hai né caldo né freddo, diciamo, stai bene. Eh, se sudi, sudi relativamente poco e direi top. Eh, io ho visto che questo qua, mentre le tocche ho visto che hanno il taschino interno. Aspetta che li vado a riprendere ed è, secondo me, perfetto. Perché ci si mettono dentro le chiavi da, di casa, guarda, io non mi porto in giro il cellulare l'unica cosa che mi porto in giro sono le chiavi di casa, le metto dentro in questo taschino interno e lui ce li ha, sono contentissimo o se no le nascondo le chiavi se non ce li ho, ma eh, è sempre una o la va o la spacca, cioè te corri un'ora e venti sperando di ritornare a casa e di ritrovare le chiavi quindi è sempre meglio portarsele dietro, poi tengo solamente chiavi del cancello, del portone, casa e quindi lì dentro ci stanno perfettamente. Si tratta in effetti della collezione Ultra 1 che è una collezione con una sola cucitura e per l'estrema performance, prodotta in effetti col filo bio Natex derivato da semi di ricino. Questo prodotto rispetto al nylon tradizionale è 25% più leggero, in effetti è davvero molto leggero, piace pure al mio carissimo pomodoro ma soprattutto asciuga al 50% più velocemente e chiaramente ha una riduzione significativa degli odori che per noi polisti amatori evoluti ovviamente è sicuramente un problema anche per chi soprattutto volesse allenarsi mattina e sera e quindi fare un doppio oppure se fosse questa persona in trasferta proprio oggi stanno riprendendo i viaggi secondo me questo prodotto potrebbe essere utilizzato tutta la settimana ovviamente se avete a disposizione una lavanderia ancora meglio, però sappiate che gli odori creati dal sudore sono sicuramente molto ridotti rispetto a un prodotto tradizionale. Tra l'altro il canale sta crescendo davvero abbastanza bene, quindi sarebbe davvero molto gustoso se vi iscriveste al canale, soprattutto se amate i pomodori, per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa, nei prossimi giorni promettiamo, come al solito, faville. Un altro aspetto molto interessante è che questo Natex consente in effetti di correre anche a temperature molto elevate, quindi secondo me lo suggerisco per tutta la stagione estiva, soprattutto quando probabilmente ci saranno tra i 35 e i 40 gradi e quindi per alcuni di noi che volessero, dovessero, potessero correre soltanto a quelle temperature, ovviamente questo potrebbe essere una soluzione vincente. Chiaramente la value proposition del prodotto stesso e anche dei pantaloncini è che sono state eliminate le cuciture, soprattutto all'interno delle gambe, nelle spalle e nel sottomanica, cosa che permette, come già dicevo, di correre velocemente tutti gli allenamenti e eh, chiaramente di raggiungere l'obiettivo che vi siete fissati nell'allenamento stesso. Ho apprezzato il fatto che fosse presente una piccola tasca all'interno del, del prodotto cosa che di solito non necessariamente eh, si verifica, ovviamente non ci sono delle zip ma è soltanto una piccola tasca che però è molto efficace, credo che questi prodotti possano essere utilizzati per tutta l'estate, vi consiglio se avete la possibilità e il tempo di andare a visitare, toccarli, toccarli con mano, magari la maratona di Milano, magari un'altra maratona, ad ogni modo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee, ciao!